Ciao a tutti, mi chiamo Giulia e vengo da Palermo. Vi volevo ringraziare prima di tutto perché ci avete dato un'opportunità bellissima per approfondire un po' il tema e per dare anche spazio per dire grazie per quello che fate, che avete fatto soprattutto in questo periodo che è stato molto... Un periodo molto particolare per tutti. Con le mie tre proposte volevo approfondire il fatto e volevo porre l'attenzione sul fatto che, per esempio, ogni istante è prezioso, quindi ogni istante è importante per salvare una vita, è importante perché comunque ci siete vicini e ci potete dare aiuto. Inoltre è importante anche cambiare il modo con cui noi guardiamo un po' la vita, guardiamo un po' le persone e se noi osserviamo meglio, con occhi nuovi, possiamo anche eh, scoprire un qualcosa di più, un qualcosa di nuovo che effettivamente forse non abbiamo mai notato prima d'ora. Perché possiamo anche scoprire il fatto che vicino a noi, ma anche noi stessi, possiamo essere degli eroi. Perché dentro di noi c'è questo ero, quest eroismo, questa vena appunto che può essere fondamentale si è dimostrata fondamentale oggi. Quindi ancora una volta grazie, grazie per tutto e continuate così.